allora benvenuti in uh, un mio nuovo video se mi vedete ah, forse devo fare così molto meglio perché ce lo specchio qua per vedermi se sto registrando bene se sto registrando male se sto registrando mm -mm. ah comunque benvenuti eh, in questo nuovo video non ci sentiamo da ben due mesi e dovrà esserci la seconda parte di Ero, avevo l'intenzione di fare di chiedere a Mattia di fare di far la seconda parte del video precedente che ve lo linko qua sopra se non sbaglio no, qua qua qua no, forse, no di qua secondo me di qua Andate di qua o di qua da qualche parte e, però in tutto ciò non ci sono riuscito a farlo perché ci dobbiamo trasferire appunto nel prossimo video vi farò vedere tutta la casa completa almeno vi farò vedere non, è, non sarà tutta completa però anzi ve lo faccio già vedere oggi si sì, spoilerino questa è la mia ah. armadio nuovo Comunque si, sì, ho attaccato il selfie stick, qua, aspettate, armadio, cioè abbiamo tipo 30 armadi, aspettate, ok, finestrola, roba di mia sorella, armadio, valigia, tv, Alexa poi abbiamo altre robe. Non penso che vi farò vedere tutta la casa perché ci tengo aspettate, ci tengo alla privacy e farvi, già farvi vedere questo pezzo ma non, non è ancora completo. Ho in mente di comprare una scrivania, metterla. In pratica vi faccio vedere. Ah, abbiamo un divano qua perché non sappiamo dove metterlo, andando avanti con questa porta qua. Aspettate, questa qua. Andando avanti, dopo vicino c'è il bagno, ancora dopo c'è il salotto. Eh, vorrei mettere una scrivania là, comprarla da IKEA. Sì, le, voglio comprare la cosa più economica che ci sia. Spero che sia buona perché ho trovato delle robe che mi piacciono dai chi. Eh, quindi ci devo pensare. E questa è la prima volta. Ok. Eh, non ho fatto anche il... La, dove facevamo i trucchi di TikTok con Mattia perché lui ha avuto il Covid, non so. Cioè, non lo sapevate, quindi ve lo dico io: lui ha avuto il covid, eh, l'ha detto lasciamolo stare per almeno un mese, poi vedremo più in là. Però, tra eh, tra il trasloco, tra le altre 3000 robe, sono andato pure in vacanza con mio padre. Non sono andato in vacanza con mia madre, cioè. Voi dovete capire che una testa così mi sono fatto. E però sono ritornato questo sono io dopo le vacanze con mio padre uh, io spero che nei prossimi video vi farò eh, creeremo delle stagioni allora la mia intenzione è di fare questo creare 12 stagioni partendo da no, aspetta settembre fino al settembre dell'anno prossimo video, video video video io la mia intenzione era di fare una cosa così cioè in senso di fare un video per ogni mese però ho detto no è troppo in senso vi spiego un video ogni mese significa che un video per tutta la durata del mese cioè vedrete in 15 minuti tutto il mese ma non mi piaceva l'ho provato a fare non mi piaceva e quindi ho creato queste 12 stagioni che forse potrebbero diventare 24 perché continueremo nel prossimo anno a settembre dopo. può darsi io non lo so però dopo queste 12 stagioni quindi dopo un anno io mi prenderò una pausa di un mese di un mese perché uh, sì è così potrebbe capitare che escano esce una stagione uh, sei cioè una stagione da sei da sei stagioni cioè una serie da sei stagioni può essere Parlando delle cose serie però, andiamo sul sicuro. Ah, sicuro tra virgolette, perché in pratica devo uscire il mio libro. Ecco, parlando proprio del libro, non sono sicuro se esce l'11 settembre. Perché? Perché in pratica eh, io dovrei fare una roba per farmelo venire qua e poi mettere la data là ecco c'è un problema forse non esce l'11 ma il 15 o oh, andando al 20 uh, se tutto va bene esce l'11 spero che esca l'11 vada tutto bene se invece non andrà bene uscirà il 15 ma il 20 no no no no non faccio durare più di 15 giorni più di 5 giorni, di, 10, no, di 9 giorni di durata. No, non ci riesco. c'è nel senso di 4 giorni no non ci riesco. L'unica è il 15, e quindi io lo prenoto. Vi arriverà se lo volete. Sì. Se no, no, non ci sono problemi. Allora, eh, comunque, da me da. Questo magnifico libro che adesso apparirà con Photoshop. Qua è tutto. E io vi ringrazio. Ci saranno nuovi contenuti fino a settembre. Però da settembre in poi 12 stagioni. Una serie 12 stagioni. Uscirà la playlist. Io volevo fare così. 3 video ogni mese. No, anzi, 5, 4 video ogni mese. Una per settimana. Va bene, spero di sì. Farò sempre eh, 12 playlist. Se eh, sì, ci sarà un nome. Non ho ancora inventato il nome, però se l'ho inventato ve lo scrivo qua. Qua qua qua faccio. Ok. Quindi iscrivetevi. Ciao ciao ciao ciao. ciao, ciao, ciao, ciao. che finiva qua ma no, invece no per ultima cosa vi voglio dire solamente guardatevi l'estate